La parte il presidente, il il presidente, il il presidente, il il presidente, il il siamo e poi... non so se... non so se... non so se... non so non ci sono roban ci tutti esperto il padre di Nino e l'angelo la di Mato quindi diamo una lezione chi è favorevole all'autorità istituzionale. Io, uh, no, non so, vorrei non sentire anche il consiglio comunale, perché sono dei regolamenti fondamentali, infatti non è l'assessore che ragiona, ma sono i cittadini che sono in so attesa di questi regolamenti, dove l'ufficio potrebbe lavorare in maniera di protezione, potrebbe essere più certe e i regolamenti possono anche prevedere, decidere anche il caso di fondi da parte dell'altro. La regione se non sono andate in commissione perché purtroppo le, le commissioni fino adesso non erano non erano ragionose. le commissioni non erano costituite per cui noi abbiamo votato in consiglio anche perché, perché la regione ci ha scritto le decisioni scorsi che entro il 27 di aprile dovranno essere approvati però comunque entro il 27 di aprile abbiamo portato in consiglio comunale ora io la discussione in commissione consigliare ma anche i consiglieri che sono stati mandati già la settimana scorsa eh, singolarmente a ogni consigliere per prendere decisioni e eventualmente eh, proporre delle modifiche anche se poi delle modifiche a questi regolamenti che nella maggior parte dei casi non sono regolamenti discrezionali ma sono delle, delle indicazioni della legge laddove potrà utilizzare una certa discrezionalità che fatto in senso più ampio per di diventare più ai cittadini di ottenere servizi a livello, a livello sociale. Per cui io chiedo comunque al Consiglio Comunale di esprimersi meglio e nel caso in cui si ritenesse opportuno doverli portare in commissione oggi che sono stati costituiti vi chiedo chiesero di farlo in maniera più breve possibile perché ad attendere la approvazione di questi regolamenti non è il Consiglio Comunale ma sono i cittadini di Arbia e anche. Grazie. Martucci, è ah. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io assessore non credo che ci sia ancora da discutere perché è una cosa che deve essere trovata e basta. Anche perché come giustamente ha detto lei, è già è stata vista gli ordini convenenti, dagli ordini superiori, e per il cioè, bene dei cittadini, non credo che dovremmo discutere su di questa cosa. Secondo me andiamo a votazione e, e basta così. Grazie. Grazie consigliere Marfucci. Non ci sono altri interventi? Andiamo a votazione. Chi è favorevole? Rossi Rossi Aguangeli e Sperantino. Signor Il regolamento, in base a quanto detto prima, riguarda accesso al sistema interno dei servizi sociali. Qui viene, vengono appunto indicati i destinatari degli interventi, viene stabilita la, la carta dei servizi, quindi tutti i cittadini sapranno quelle che sono le offerte del, del, del, dell'ufficio politico e sociale dei loro comuni. Poi vengono stabiliti tutti gli interventi e le modalità, eh, i criteri. Per esempio, dei contributi economici, dei servizi per sostenere la della di digitalità, per l'affidamento delle strutture residenziali <ride> e dei servizi di sostegno alle famiglie. Anche questo entra, come nell'ambito dei, eh, dei regolamenti integrati. tra a Comezia, già approvato nel Comitato istituzionale, a e ASLE. Buongiorno ai cittadini del Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale, al Consiglio giustamente mi sta Comunale, Io Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale, al Consiglio e al siamo un pochino certo, Cioè, noi siamo Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale, al Consiglio Comunale di una volta che noi e stiamo Grazie consigliere Luigi. Il Consigliere deve stare in aula e il regolamento dice questo, altrimenti quel, quel numero legale che viene richiesto non ha valore. Lasciamo stare che poi magari numero non ci sono per andare avanti, ma chi ha il numero legale significa stare in aula e farsi contare nella cosiddetta conta che il Presidente fa. Quindi diventa illegale e immorale continuare a perdere di Consiglio Comunale, come è successo eh, nell'altro Consiglio, dopo, ha detto quello di non ha lasciato parlare nessuno. Non ha, dato, non ha permesso a nessuno di dare una risposta, il sindaco che bisogno risponde dopo che i consiglieri hanno parlato a cercare di fare una sintesi, di dare quindi una, una giusta immagine della città a coloro che ascoltano, a coloro che osservano anche dalle tribù. Quindi secondo me c'è qualcosa che uguale, chiedere il numero legale senza stare in aula non è possibile se dobbiamo rispettare le leggi e i regolamenti. Se poi ci vogliamo prendere in giro e vogliamo continuare sempre nello stesso modo che si dice parliamo di legalità rispettiamo le leggi mi raccomando dobbiamo fare quello che non abbiamo poi i primi i primi che chiedono questa cosa da rendersi sui tempi dei servizi sociali di persone che cortesia al Presidente Pubblico allora vorrei capire questa cosa in giro deve finire uno deve essere corretto nel rispetto delle leggi delle istituzioni se si deve corregare si deve stare in aula altrimenti non si, segretaria, segretario cortesia facciamo un quesito a chi può la funzione pubblica se un regolamento non è possibile che diventa un regolamento diventa una lì io non ci sto a se c'è il numero legato a cortesia, signora, si è. Si. comunicavo nel distretto e quindi abbiamo l'opinamento a tanti anni la gestione degli altri servizi, non perché dobbiamo fare delle disparità tra anche i pomerizi, ma persino perché sembra giusto riequilibrare le che i servizi sono stati eh, dati in modo particolare sui commerzi e portati nei confronti dei nostri cittadini, questa è l'occasione per dimostrare veramente quello che diciamo continuamente e questa è l'occasione per fare dei regolamenti che permettano ai nostri cittadini di avere delle risposte. Quindi vi prego cortesemente consigliere, al di fuori degli schiami politici cioè al di fuori delle e di assumersi delle responsabilità delle sì, riuscirò, sì, esempi, Beh, di un sì? um. di questa gente grazie ma devo dire una maggioranza grazie silenzio in aula grazie il presidente può farci cacciare per favore silenzio in aula per favore silenzio in aula possiamo essere l'ultimo esempio non si può girare per l'altra non si può girare per l'altra parte eh, per favore così a me no mettiamo consiglieremo Giordani grazie Presidente e congratulazioni per la sua elezione io non ero presente in quella sise perché ritenevo opportuno che una maggioranza eletta dal paese avrebbe dovuto dimostrare le deve non riuscire in preleggersi il proprio del Consiglio comunque le fasce maggiori per il futuro prossimo, per i prossimi due anni di questa amministrazione povera eh, dovrà continuare a sostituire. Io stavo in platea fuori dal ciclo perché non è giusto, i consiglieri di minoranza danno spesso il numero legale per aprire i lavori, quando c'è una maggioranza eletta e non è mai presente. Quindi poi rientro in aula soltanto non momento la replica di lei si sta preoccupando oggi dei servizi sociali. Sempre Ma lei è stato un anno senza giunta. Sempre. Lei sono due anni e mezzo che non andate in sforza cittadinanza. Sono due anni e mezzo che non ha liberato a nessun punto del programma che a lei ha. mi trovo a sostenere questa maggioranza sui punti importanti che riguardano la città e sono a disposizione che sono stato eletto anche in minoranza, non faccio il governatore, non sono un amministratore l'amministratore è quello che è eletto, io sono un consigliere di minoranza, ciò significa che può stare in finestra e essere vigile su quello che fa la maggioranza, sugli altri impropri come il primo consiglio comunale aveva fatto sull'altro improprio di, di cucini e grazie alla forza di questa minoranza siamo riusciti a stoppare per certificio e questa maggioranza. e mi mandava l'amministrazione la, la, la, la, la, la di governo e gli siamo riusciti. Ma lei oggi prende parola e dice cose no, insensate, senza senso. Lei dice che i consiglieri devono diventare quali consiglieri? Quelli Sì, è meno cento due, è tutto quello che io faccio. La <ride> Quindi l'appello che lei fa ai consiglieri comunali, sindaco, che io lo faccio io, da consigliere comunale sindaco dell'opposizione, prenda coscienza che i numeri non ci sono più e affronti con determinazione la possibilità di andare a casa, di andare a casa. possa essere una crisi in alto del rato da tutti di forza italia, questo è un altro tipo di ragionamento, si vedrà nelle se sedi opportune, però di fronte alla problematica che riguarda i servizi sociali, siccome si parla sempre di coscienza, si parla di onestà mentale, poi di fatto la Consiglio Comunale si è sempre l'esatto contrario. veramente veramente pochi. È chiaro che se c'è una uh, mancanza di numeri che della maggioranza va fa fatto un limite, va fatta una rivisitazione eventualmente se, se non ci sono alternative si trova uh, un'alternativa che può sì, sì, sì, essere. le pratiche dei servizi sociali io non accetto questi ragionamenti di carattere politico partitico perché non si legge il numero di fronte nei confronti di qualcuno si sta facendo qualcosa per, per i cittadini che sono in difficoltà e il senso di responsabilità umano di ognuno dei consiglieri i regolamenti e dimettere la colazione quello dei regolati Grazie consigliere Luigi, i giornali. Grazie, Grazie. Grazie. Grazie. Eh, Grazie. Presidente. Eh. Io sono dispiaciuto perché forse dovrò andare anche contro l'iniziativa del capo comune del Partito Democratico che mi spiace questa situazione è vero che bisogna votare questo problema del centro anziano e è vero ma quando il sindaco da Fiori è andato a chiudere la campagna elettorale a centro anziano e non ancora e tutto il centro anziano ha sostenuto questa squadra la squadra che non c'è stata il presidente del consiglio discutere e degli spiriti della quindi ho convocato tutte le persone in questione, ho sentito un po' anche i rumori da parte di tutti quanti ed è palese che problemi, problemi ce ne sono in questa, in questa fase così, così delicata. la storia oggi perché non si può continuare si può continuare a lasciare i cittadini certo eh, così eh, in questo, in questo... Un po di avanti in centro quindi in ogni caso è giusto che oggi si prenda una decisione si interpreti anche il dirigente indiriziente per per il regolamento per capire cosa prevede per il regolamento il invito il dirigente Giovanni Sulpici a entrare in aula prego prego Maurizio. dicevo io parlo a nome di questo gruppo di quattro consiglieri i quali sono per l'appoggiatura di questa delibera e voglio stare dentro il centro anziano. grazie Buona... La delibera, la delibera dice una cosa, che dobbiamo dire, secondo me. Ok, sicuramente a trovare o a Poi, per quanto riguarda la adesso facciamo spiegare un attimo da chi dice, quali sono le regole. Pensate adesso con la parola alla polizia di avete verità è una tradizione, i si va a dormire, io che il centro anziano, di là di tutti i corti che discussioni sono veloci, sono dire i consiglieri facendo parte di più la signora che il che vada alle lezioni che in questa verità. Grazie consigliere Ludicio, a parte. Thank yeah. Grazie. di La, quale, eh, la parola al dirigente, Giovanni sì. Luz. Il, il, il problema che è stato sollevato dalla leggera riguarda un'attività che deve essere tolta secondo il regolamento, la disciplina delle attività del, dei centri anziani e regolamentare il regolamento che è stato votato. dice che quando vi è da fare una sostituzione come avete detto bene lui eh, si va alle elezioni in realtà non si eh, eh, eh, luigi il, esattamente questo è stato fatto l'assemblea dei iscritti ha eh, stabilito che fossero candidati hanno fatto un'assemblea lì è stato detto che ha presentato eh, le candidature presentato per tempo la proposta di delibera dell'edizione delle elezioni ed era stata appunto fissata quella data e soprattutto un impedimento da parte di alcuni soggetti dei dipendenti del eh, comune che hanno impedito la realizzazione della elezione e quella data e abbiamo scelto anche per problemi organizzativi di eh, quindi rinviare quella data che era stata fissata dal consiglio non è stata fatta nessun'altra Tanto vero che comunque il tempo era già scaduto abbondantemente di 60 giorni per la popolazione del Consiglio, già dopo eh, era stata deliberata. Abbiamo eh, chiesto eh, se fosse stato possibile realizzare le elezioni in un giorno in cui non incidesse nelle ore di servizio da rendere nell'ufficio, perché era già presente intanto al personale chi per malattie, chi per problemi legati a maternità o altro, le esigenze dell'ufficio che ho ritenuto oh, no. no di proporre al Consiglio una data che è un altro passo del piano, cioè che il Consiglio potesse decidere interamente e autonomamente la data di svolgere le elezioni con l'unica indicazione di farlo in un giorno in cui il rientro in maniera che il personale con il non fosse... fatto passato e il Consiglio non si è pronunciato, non è stato venuto portato l'ordine del giorno quando c'è stato da provare con il commissaretto io l'ho fatto, già agli uffici del Presidente del Consiglio le richieste quando sono state fatte il commissaretto che il Consiglio non ha votato più Però purtroppo come nella normale amministrazione quando viene a mancare il presidente si ricorda alle elezioni dell'intero assise quindi quello che chiediamo noi è quello di fare le elezioni non del presidente e dei ma le elezioni dell'Impero Assise elezioni dell'Intero Consiglio Presidente dell'intero Consiglio dell dell e vediamo che in attesa di questo noi possiamo avere il tempo necessario per collocare entro i 60 giorni sulla regola dell'articolo 1 del regolamento, entro 60 giorni modificare, apportare le modifiche regolamento e dividere le nuove direzioni dell'intero comunità. Questa è la nostra intenzione. Quindi commissariamo, a volte che noi, comunque per quanto riguarda questa libera non siamo favorevoli, quindi saremo contrari, ma no ancora più chiaro di quello che c'è, ancora più specifico degli interventi dell'esecuzione, del mantenimento di questi cittadini anziani, un regolamento che dia la sicurezza e la garanzia a chi lo gestisce e all'amministrazione comunale, a tutti, vorrei che se ci fosse un'elezione, le elezioni del nuovo Presidente, del nuovo Comitato, più questo sia sì, che fosse un altro problema, ma che faccia una regola diversa, un modo diverso di operare, un sistema diverso di dialogare. luce e posto non estendi l'obiettivo e nel frattempo nel frattempo non vi ha un commissario proposto per le soluzioni di questo problema grazie grazie dottor Riccardo Volante consigliere in aula io vorrei solo un chiarimento dal da dirigente eh, nel caso in cui viene rinunciata la Libia poi si può uh, a cambiare il regolamento nel corso di Ma... io sono tenuto eh, ad applicare il regolamento di genere. a oggi il regolamento dice quello che è stato fatto poi se verrà al momento questo vincente prevede la procedura che è stata fatta. Chiedo di mettere in votazione la prima parte delle Favorevoli? だと